Che, guardate che vecchio appena entra le ciabattine ah certo adesso vi faccio mamma mia no, questo mette a nudo la tua essenza lo sai cioè è come se è come... come se adesso ti stessimo psicanalizzando tu, tu, tu, tu. adesso ah. ragazzi potete entrare nella testa di Giusecchi io qua avevo anche un'altra cosa sul muro tra l'altro è che tu sì, la dignità la dignità attaccata sul muro eh. <ride> Riempiamo i coglioni a Marco. No, non puoi riempire i, co riempire i coglioni a Marco perché non sono collegato a internet, no, in questa mansarda, che non è un albergo, si può collegare solo un dispositivo a internet. Perché c'è un solo cavo. Mi permette una reazione, reazione della telenovela argentina: le mie rape, le mie rape, sono tutte marce. Milioni di rappe no, che costano tutti, un po' costano tutti i soldi di rappe. Abbiamo detto rape su Twitch. Beh, Twitch sappi che il rape in italiano è proprio rape. Ti sei la fatto panic. la panic room? Sì, C'è anche il server, vedi? Che figata! Ma il server di cosa ah, che l'hai il computer.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 Stone John. California? Eh? Sì. Con le beh, Aspetta, yeah. Poi abbiamo gli ananas sui pantaloni. ah questo, questo mi ricorda il poliziotto dei village people. Poi? Ah. Per quando piove. Ma cos'è sta roba? Ma cosa... sei la regina Elisabetta? <ride> <ride> <ride> Veramente? Completino giapponese, questo è molto semplice Abbiamo un crisantemo in testa per ricordarci che tutti dobbiamo morire prima o poi Assolutamente la donna che Da sì. uomo non ce l'avevano No, non ce l'hanno, non ce l'hanno da uomo, per ora Che cos'è? Le nacchere? Oh signore Adesso, aspetta, com'era? Com'era quella canzone? pan. Esatto, esatto. Cosa fai? Spalifio Devo togliere i fiori che non, non si confanno a quello che avevo creato. Ah, sì. Eh, sì. Scusa. Quindi, ragazzi, mi dispiace. Voi non state ammirando l'opera dell'artista ah, compiuta, no. fatta e finita. Ma ah, un'opera è, è progressista, questa cosa. Ah, ciao. Sai di cosa parliamo? Del canale che vi ho consigliato e nessuno mi ha cagato. Ho trovato questo bellissimo canale di un inglese che abita in Giappone fa video su uh, esplorazione del Giappone è fantastico si chiama uh, Abroad in Japan è un gioco di parole sul fatto che il suo cognome è Broad lui si chiama Chris Broad e ha un sacco di, di ospiti ad ogni puntata tutti molto simpatici incredibilmente alcuni youtuber ma tutti giapponesi no no uh, beh uno è australiano giapponese e... Altra gente invece sono solo stranieri che abitano in Giappone e fanno più o meno la stessa cosa che fa lui, cioè raccontano il Giappone dal punto di vista degli stranieri. Però ha ah, questo stile che definirei un po' come se fosse, non so, un top gear dei viaggi in Giappone. Ah, allora, io ho scoperto, anzi, non ho scoperto, ed è questo il problema, dovete dirmelo voi in chat, eh? andate subito su Google a cercarlo, se c'è qualche dottore psicologo in sala... Secondo me ho una malattia, io mi interesso di troppe cose, ho troppi hobby, e li cambio di continuo. Provo uno, poi provo un altro, poi dopo un anno li riprendo, e non riesco mai a stare dietro effettivamente, cioè in maniera, eff, come si chiama in italiano, effettuale, efficace, efficacemente. Non credo che tu sia una malattia, penso che tu sia solo un coglione. La malattia è essere un coglione, esiste, sai questi sono i miei due centesimi si sì, potrebbe essere tra l'altro guardate il mio bellissimo orchard con tutti i frutti disponibili sì. nell'esistenza sei come mazzarò passeggi lì e dici che bello possedere la tether Esatto, sono un latifondista. Io in realtà non gioco ad Animal Crossing, nel senso ci ho giocato per qualche mese e dopo mi sono stracciato il cazzo. Ah. Perché? Perché tutte le cose che io, che non hanno una fine, che potrei andare avanti a giocare all'infinito, mi occupano troppo tempo, che potrei invece impiegare in altri eh, hobby. Parca un esperto della loro oscura di questo gioco. In realtà non è che ci sia tantissima loro oscura, cioè è, è molto costruita. Isabella è un'alcolizzata. Così. Boom! New Horizon è sotto il controllo alieno, c'è questa, questa teoria. Un giocatore stava facendo le sue cose davanti alla televisione alle 3.33 di mattina eh. quando sul televisore è apparso un piccolo alieno rosso e adesso lui teme l'abduction. Una cosa che mi dispiace sempre è che non parliamo praticamente mai di musica se non quando qualcuno nella chat di Telegram, link alla chat di Telegram, Uh, ci consiglia qualcosa perché in quel momento sta ascoltando mi consigliate qualcosa di interessante? Sì, eh, ci consigli qualcosa sì, di solito sono io perché uh, e questa è una cosa che invece non mi andrà mai via la musica per me è una roba allucinante cioè io se non esistesse boh, l'udito potrebbe essere l'ultimo dei sensi che, uh, che avrei voglia di perdere quando vado a Luca Comics and Games, eh, di solito sono le domande che ci facciamo in macchina. Del tipo, uh, quale superpotere vorresti avere? Oppure, se dovessi perdere un senso, quale vorresti perdere, Alessandro? Che senso vorresti perdere, tu? La pietà. No, oh, vediamo, leggiamo. La pressione sociale è una delle forze più influenti sull'identità di ciascuno. Ognuno di noi è omologato in una certa misura. È nell'intrinseco dell'essere sociale, certo, in una certa misura è è in intrinseco sì. nella, nella natura umana Poi, se lo dico io è una cazzata, ma se lo dice master... Sì, ma perché certo. master... tu sei assolutista, master invece mette i giusti accenti e le giuste sottolineature vedi, è una persona... c'è la stessa cosa equilibra, equi... equilibra, equilibra Hai visto le lucciole? L'hai le presa la lucciola? Madonna, sono piena di lucciole E quindi adesso tu sull'isola hai fatto una strada con un marciapiede dove hai messo tutte le lucciole Un sacco di lucciole, sotto i lampioni tra l'altro Tra l'altro, tra le mille cose che vorrei fare e che non ho tempo di fare è leggere perché io ho un bel po' di libri in, in arretrato Cos'hai in arretrato da leggere? Ma allora intanto ho il secondo libro della seconda trilogia di queste oscure materie, cioè conosciuto da molti come La bussola d'oro. La ricerca di, della felicità di Krishnamurti. Filosofia, ragazzi, qua siamo su altri livelli. Sì, peccato che poi sei impermeabile a qualsiasi nozione. <ride> sì, sì, sì. Ma è quello è il bello della filosofia. Eh, so che mi ero messo da parte un po' di roba di, di Philip Dick, così giusto per stare allegro. Ah, bellissimo, per esempio. Ho letto Ubik recentemente, eh. Io ce l'ho nella lista. Adesso mi stavo uh, leggendo il libro su cui poi è stato basato Blade Runner. Ah, bellissimo anche quello. Anche Gli Android di Sonia, un peccato elettriche. Poi ho Ubik nella lista, quindi la, la svastica sul sole, ma quella l'ho già letta quindi. Ah, per esempio, eh... Svastica, Svastica sul Sole Mi è piaciuto un sacco la prima serie Che hanno fatto su Amazon Prime Video uh, The Mining in the High Castle Esatto eh, Però poi Sotto. mi ha rotto il cazzo Ti ricordi, eh, non so se l'hai vista tu We World Pines Mamma mia, bella la prima stagione Stagione fino a quasi la fine Una figata pazzesca Prima stagione si chiude, proprio gli ultimi episodi vanno a merda, non ha più niente da dire, non ha più niente da dire eh, perché hanno svelato tutti i misteri che c'erano dietro, ma eh, hanno deciso di fare una seconda stagione che è la merda al cubo. A volte, no, come una bellissima idea poi venga trasposta malissimo oppure decada. Tra l'altro, ti dirò di più, eh, ci sono tre libri che non so se sono stati scritti prima della serie, mi sembra che siano stati scritti prima mm. la serie tv, qui mi hanno detto di non li ho letti ma totalmente diversi. Eh, eh, quello però ho letto per esempio parlando dell'adattamento di queste scuole materie, nella serie invece è stato, eh, è stato preso per fare da consulente eh, Philip Pullman che era lo scrittore della, dei libri. E quello che ha detto durante un'intervista un riguardo alla, alla stagione, alla serie tv, è che lui è estremamente d'accordo nel non farlo, nel non seguire pedissequamente gli avvenimenti e anche il tipo di esposizione che c'è nei libri perché è impossibile riportare una cosa del genere sullo schermo. Al massimo che si può fare è un adattamento, anche nei tempi. a un canguro incazzatissimo nel villaggio se li becchiamo ma è nero cioè è letteralmente incazzato nero ehi, ehi, ehi. è incazzato afroamericano vi consiglierei un manua di cui sta eh, per uscire o sta è già uscito l'adattamento anime è una cafonata ma è di quelle che prendono bene dai di sentito e si chiama uh, solo leveling uh, avete presente l'inizio di naruto in cui è una cafonata sì in cui tutto è estremamente uh, curato in, nel funzionamento cioè ci sono queste tecniche serve questo tipo di chakra è ovviamente uno shonen level up di potenza esponenziale però l'inizio è molto contenuto molto coi piedi per terra solo leveling è l'essenza dello shonen, cioè è letteralmente level up. In questo mondo si aprono dei portali. Questi portali sono esattamente quello che sono in World of Warcraft delle instance di un dungeon. Per cui i guerrieri, che sono degli esseri umani che hanno ricevuto per grazia divina dei poteri, per esempio sono molto forti e sanno usare la magia, entrano in questi dungeon li puliscono dei mostri, recuperano i cristalli magici che valgono un botto, e quindi economia nuova, e salvano quell'area della città, del pianeta, eccetera, eccetera, dai mostri che se no uscirebbero dal portale. Il nostro protagonista si rende conto che è l'unico che, quando combatte, sale di livello, cioè letteralmente gli si apre una user interface davanti, e lui può scegliere le caratteristiche, droppa il loot di realtà diverse, seleziona le skill. E praticamente dentro un videogioco ci sono anche i pop-up. Le quest gli appaiono. Vorrei, vorrei riportare in qua alcuni della chat. Ricordatevi che quando sentite parlare Marco di certe cose diventa un codice fiscale vivente. Termini a cazzo, signet, dovete un guru. Boia non... oh, yeah. <ride> anche eh, te l'ho detto. Per esempio mi avevano consigliato Tower of Gods, che però ha fatto la stessa fine di Shingeki no Kyojin perché i disegni fanno stracagare lo stracazzo, che è un tipo di formaggio simile allo stracchino, però è peggio per odio. Però è diverso, stracazzo. stracazzo <ride> è fatto con un altro materiale. È giunta l'ora di salutarci davanti alla casa. Davanti alla casa, dentro la casa, adesso okay. ti metti davanti alla tv e aspettiamo alle 3.33 per gustarci l'abduction. Il gruppo di Telegram che abbiamo già enunciato ripetutamente dove suggeriamo l'iscrizione, un po' di like, un po' di commenti, insomma creiamo un po' di movimento eh, non necessariamente positivo, anche insulti così tanto poi vi blastiamo e si pario eh, dove carichiamo comunque alla fine eh, il meglio di queste live per renderle sempre reperibili poi c'è questo eh, canale Twitch dove potete seguirci se non lo state già facendo e dove siamo eh, live tutti i mercoledì alle 21.30. Sembri quelli che erano i treni non... alla ah, stazione, allontanarsi dalla linea gialla. Tra l'altro eh, vi lascio con una notizia, in Giappone è scoperto un caso mediatico perché un treno è partito in anticipo di 20 secondi. Arrivederci. È inaccettabile, è inaccettabile. Mamma mia.